Ciao a tutti e bentornati all'Amico Orso Caffè. Oggi Amico Orso, Orso avevamo voglia di uno snack fresco perché c'è un caldo che vero, scioglie i muri e, e avevamo pensato di, di tornare a parlare di Giappone cucina proponendovi la ricetta di questo Ichigo Sando che è un sandwich dolce che in Giappone va tantissimo, soprattutto d'estate, e che noi abbiamo mangiato in uno dei nostri viaggi sei sì, più tu che io, perché ogni volta che prendiamo qualche cosa lui se la fa sparire se non stiamo attenti è semplice, veloce e molto gustoso speriamo che vi piaccia sigla sempre desiderato Amici, eccoci qua arrivati. Sì, ma io non ce la faccio. Ma cioè, no, io non sono capace, dai, ma si vede chiaro, non, non riesco a doppiarti. Capisci? Cioè, no, no, non, mi, non mi viene. Proprio. Cioè, eh, o no? Allora, amici, questo è il nostro eh, Icigo Sando. Eh, spero che vi piaccia. Se eh, avete intenzione di farlo a casa, fateci sapere come viene. Lasciateci like, scrivete commenti, condividete sui social. E noi ci vediamo in prossimo video, io e mi corso, vi auguriamo itadakimasu!